in che modo Riccardo leghi la tua interpretazione della crisi attuale alla teoria marxiana e in che modo oggi vedi Marx collegato alle correnti eterodossi? è una crisi oltre che dell'economia anche dell'interpretazione del pensiero critico del pensiero critico eterodosso e può segnare questa crisi una rinascita del pensiero di Marx? Eh, sì, io credo che la crisi attuale possa essere interpretata nei termini della, della teoria marziana qui mi ricollego alla, alla domanda iniziale io vi, vi, vi propongo il mio tipo di, di lettura da questo punto di vista eh, l'ho ritirata fuori in questi anni aggiornando in realtà quello che era un pezzo della mia, della mia tesi eh, il discorso che faccio è dell'evoluzione del capitalismo eh, in una Logica di lungo periodo secolare, ma dove il capitalismo si incarna in forme diverse di capitalismi nei vari periodi. Eh, per comodità mi ridurrò a solo quattro periodi: il capitalismo di fino ottocento e diciannovecento, poi il, il capitalismo del, tra la grande crisi e la guerra, poi il capitalismo cosiddetto keynesiano. Tra il 45 e la metà degli anni 70, e poi cosa detto il cosiddetto neoliberismo. Allora, io propongo una lettura della teoria della caduta tendenziale del saggio del profitto, che è il paradosso di ritenere che le tendenze vincano sulla tendenza. La crisi del capitalismo di fine ottocento, diciamo, il capitalismo di cui Marx aveva descritto nel capitale i caratteri, è una crisi che si spiega bene nei termini della teoria della caduta del saggio del profitto così come Marx la scrive, cioè una, uh, un mondo in cui la composizione del capitale, diciamo il rapporto lavoro morto, lavoro, lavoro vivo, cresce e senza che lo sfruttamento del lavoro a un certo punto sia in grado di compensare l'espulsione di, di lavoro dalla produzione, l'espulsione potenziale di lavoro dalla produzione. Quindi una crisi da caduta del saggio del profitto classica. Quella crisi di fine 800 viene chiamata lunga depressione dagli storici. Alcuni usavano anche il termine grande depressione per quella crisi di fine 800. Il capitalismo reagisce. Reagisce e appunto il capitalismo che sta tra i Robert Barron e il finanzcapitalismo, capitalismo reagisce quella fase costruendo il, il, il tenorismo e il fordismo, cioè con un'innovazione organizzativa e con un'innovazione tecnica che si integrano l'una con l'altra, cioè il capitalismo reagisce aumentando il saggio di sfruttamento in maniera che questo sopravanzi l'effetto dell'aumento della composizione in valore eh, la controtendenza vince sulla tendenza, ma in questa situazione avviene quello che un po' aveva intuito la Luce. In la tendenza all'estrazione del plusvalore relativo fa cadere il salario relativo, determina alla fine una crisi da realizzazione che all'inizio parte come crisi da sproporzioni in alcuni grandi settori e poi si comunica all'economia nel suo complesso. Queste crisi non appaiono mai immediatamente come crisi reali, cominciano sempre come crisi finanziarie e così è stato nel 1929. Insomma, io leggo la crisi del capitalismo di fine 800 come una crisi di profittabilità, non c'era abbastanza plus valore prodotto nell'economia capitalistica. La crisi degli anni 30 è una crisi di troppa profittabilità, ci sono troppe troppi profitti che non si riesce a realizzare. A quella crisi il capitalismo reagisce in parte con il New Deal, dall'altra parte con il, con il nazismo. Sostanzialmente si esce dalla crisi soltanto con la seconda guerra mondiale e poi con il keynesismo, però il keynesismo realizzato ha i caratteri che si attendevano, si attendeva Kaleschi cioè è un'economia trainata dalla spesa militare negli Stati Uniti che poi si porta dietro una, crisi, una, una, spesa, una spesa generica e il capitalismo, alti profitti, eh, alti investimenti criticato da Iman Minsky come vi ho, detto, vi ho detto prima, questo capitalismo nella mia lettura è il mondo in cui l'area dei lavoratori produttivi di plusvalore si riduce e cresce l'area dei lavoratori non produttivi di plusvalore. Perché è vero che lo Stato con la sua spesa realizza, però molta della produzione attivata dallo Stato non è produzione di valore di scambio e plusvalore, ma è produzione di valore d'uso. Questo capitalismo cresce velocemente cresce velocemente e riesce a reggere il peso dell'area produttiva perché il saggio di plusvalore continua a crescere significativamente questo crea le condizioni della terza grande crisi del capitalismo la terza grande crisi del capitalismo è nota come la crisi della stagfazione alcuni attribuiscono all'aumento del prezzo del petrolio, 73-74, altri alla rottura di Bretton Woods altri anticipano gli effetti dell'esplosione della moneta legata alla, alla guerra del Vietnam. Hanno tutti ragione, altri ancora l'attribuiscono le lotte salariali nella distribuzione del reddito, anche questi hanno ragione. Io credo però che in questo insieme di, di fattori di crisi monetari legati al conflitto tra aree avanzate, e produttori di materie prime legato al conflitto tra capitalismo inizia il conflitto tra Stati Uniti, Germania, Giappone quindi il conflitto interimperialistico le, le, le crisi legate al sistema monetario dei, dei pagamenti e così via tutti questi fattori esistono ma ne esiste uno centrale ancora più grave che è non tanto la compressione dei profitti per il conflitto salariale ma il fatto è che in quella forma di capitalismo i lavoratori sono in grado di contrastare la caduta del salario relativo o comunque l'aumento dello sfruttamento da questo punto di vista io pongo l'accento con una serie di studiosi sul periodo dal 1965 al 1975 al 1965 negli Stati Uniti ci sono le prime lotte sulla produttività in, in Europa il periodo che va dal 68 al 73 è quello, quello cruciale quindi per me la crisi degli anni 70 è di nuovo una crisi di profittabilità ma non per l'aumento della composizione del valore eh, è una crisi di insufficiente profittabilità per un fattore sociale le lotte nella produzione insieme a tutto il resto ma le lotte nella produzione hanno per me un fattore, eh, un fattore... sono quelle lotte che pongono per la prima volta, io credo, con tanta lucidità, la questione di che cosa, quanto e come si, eh, si produce. Il capitalismo reagisce come vi ho raccontato prima, e come vi ho raccontato prima va su due gambe: una gamba marziana e una gamba mischiana. La gamba marziana è la frammentazione del mondo del lavoro, se volete. La gamba mischiana è il money manager, il capitalismo e tutto quello che viene insieme. Questo mondo è un mondo in grado di creare un capitalismo non asfittico. Non stagionistico, ma dinamico, di crescita, ma questa crescita come le forme di capitalismo precedente crea le proprie contraddizioni, le proprie contraddizioni che portano a un certo punto al crollo eh, negli anni 2000, in particolare dopo il 2007-2008. Questo crollo nasce direttamente dal mondo della finanza. Eh, io non sono un fan, questa è una crisi reale, questa è una crisi finanziaria, ma è chiaro che in questo capitalismo. L'integrazione della finanza con la produzione degli aspetti reali era così elevata da, da far sì che il, il, il, il crollo della dimensione finanziaria si è portato dietro tutto l'intero castello. In, questa non è una crisi da caduta del saggio del profitto classica, è una crisi da eccesso di profitti, ma non è affatto una crisi, come dicono alcuni, di mondo dei bassi salari e di sottoconsumo in realtà come sempre la crisi del capitalismo nasce dalla fine di una certa forma di domanda autonoma negli anni 30 non bastava più l'investimento schumpeteriano negli anni 70 va in crisi eh, quel tipo di spesa pubblica adesso va in crisi il modello trainato dal consumo indebitato che si portava dietro i neomercantilismi questo neoliberismo è morto dopodiché, come dice Colin Crouch: c'è la strana non morte del neoliberismo perché l'uscita non è ancora compiuta. Ma se c'è qualcuno che sta governando i processi, non sono come siamo noi, eh, non è la sinistra, ma non è neanche il mondo social liberista. Sono i neoliberisti che magari hanno fatto politiche non neoliberiste, ma non sono riusciti a far ripartire l'intero meccanismo. Telegraficamente sulle altre due questioni. Eh, è una crisi della teoria economica eterodossa? Sì. John Robinson parlava nel Novecento di due crisi della teoria economica: una, eh, quella degli anni 30, che era sul livello della produzione, su quanto si produce. Keynes dà una risposta, lei, negli anni 72, in un articolo violentissimo contro i keynesiani, dice: Caspita, hanno utilizzato questo suo messaggio per crearci il mondo del kinesismo militare ed è colpa dei kinesiani ma è anche in parte colpa di Keynes che non aveva sottolineato il problema del che cosa si eh, produce diremmo noi questa è la prima crisi della teoria economica negli anni venti la seconda crisi della teoria economica è esattamente la crisi in cui si pone la questione del che cosa come e quanto produrre eh, la prima crisi è rappresentata da Keynes, la seconda crisi è rappresentata da Sraffa che mette in contesta l'impianto neoclassico della teoria della distribuzione, è rappresentata dal ritorno in qualche modo delle tematiche marziane è rappresentata soprattutto dal, dal riemergere di questi temi monetari o strutturali legati alla teoria del circuito monetario, Schumpeter e compagnia bella. Questa crisi è una crisi che come ha detto Suisi richiederebbe di Riflettere più di quanto le teorie economiche abbiano fatto sul nesso finanza-produzione. Eh? Questo è il tema su cui ci deve essere un avanzamento sul terreno teorico, mentre sul terreno reale si tratta esattamente di procedere lungo la via della socializzazione dell'economia, nel senso che ho detto prima. Suisi è un, è un eretico del marxismo, come Suisi è un eretico del chinesismo. È molto interessante perché Suisi, meglio ancora di di Minsky comprese negli anni 70 che l'uscita dalla crisi da quella crisi, negli 70 e 80 si giocava sulla esplosione del debito privato, del debito delle famiglie e dei consumi può segnare una rinascita di Marx Marx è morto nel 1883 e io non mi aspetto nessuna rinascita eh, mi basterebbe che si comprendessero due cose. Marx non è un eterodosso come gli altri. Io quello che ho detto è che ci sono tante teodossie, il punto forte della teoria del circuito monetario è esattamente di nascere critico all'interno delle teodossie così come le nasciamo, come conosciamo. Io credo che si debba lavorare su una sintesi dei vari elementi che per me ha al centro il circuito Minsky e la teoria del valore marziano. Questo è quello che io proporrei. Credo che quello che ci si debba prefiggere oggi non è di rileggere Marx e trovare lì la soluzione ma è per così dire di fare come Marx. Marx voleva fare una critica dell'economia politica, significava due cose, bisognava criticare la teoria economica e sociale esistente, la teoria anche borghese al suo massimo livello per lui era Riccardo e criticare attraverso quello attraverso il confronto con la realtà e un rapporto con le lotte del suo tempo criticare il capitalismo che aveva di fronte quando Martin va a chiedere alla fine degli anni 70 dell'ottocento ma perché non pubblica il secondo libro del capitale lui dice che non lo posso fare c'è una grave crisi in Inghilterra finché non finisce io non posso scrivere perché ci sono modificazioni del sistema finanziario e del sistema reale di cui dovrò tenere conto noi non possiamo ritornare a Marx, punto e basta dobbiamo chiederci qual è l'economia politica di oggi e qual è il capitalismo di oggi io, tutti i miei limiti cerco di essere fedele a quell'insegnamento metodologico allora non si può essere critici dell'economia politica se non si tiene conto dell'economia politica del giunto del Novecento, che per me è Excel, Schumpeter, Keynes e qualche altro autore. E forse oggi dovremmo anche guardare ad altre, eh, ad altre correnti più vicine a noi. E io non intendo fare la critica del capitalismo del 1870. Non, ritengo, non voglio riproporre la caduta del saggio del profitto, un anteriore sottoconsumo che peraltro Balzi non c'è mai, credo che ci si debba proporre la teoria del capitalismo che conosciamo, e il capitalismo che conosciamo, che ho conosciuto io, era il fortismo-keynesismo, che francamente la mia generazione voleva seppellire, non risuscitare, e poi il capitalismo del neoliberismo. Eh? Io lo faccio con la prospettiva proprio di Suisi, su quando lo prendono per stagnazionista e gli chiedono ma lei pensa che ci sarà una stagnazione perenne? Lui dice no, io penso che ci sia una tendenza alla stagnazione ma che costantemente ci siano delle controtendenze alla stagnazione e lui aveva paura delle controtendenze perché per lui erano lo spreco, eh, la spesa militare e così via se volete, la mia opinione, io ho paura delle controtendenze perché credo che noi possiamo avere qualche anno, magari uno o due decenni di stagnazione, possono esserci cose molto brutte nel mezzo perché il capitalismo non regge la stagnazione, mm. piuttosto preferisce la guerra, ma poi potrebbe ripartire. E allora se non riproponiamo in modo efficace una, una prospettiva di, di uscita dal capitalismo o di diverso capitalismo, e francamente è difficile perché le teorie, le, le idee mancano e le forze sociali sono un attimo in difficoltà. È facile che si determini una eh, uscita da destra eh? con più Stato, non con meno Stato, con più Stato, magari più spesa pubblica. Ma di altra forma. Dopo il 2007 lo propose. Martin Felstein, consigliere di Reagan, e disse, gioco in termini marziali, abbiamo bisogno di più valori d'uso sociale, certo che abbiamo da spendere spendere in disavanzo, più spesa militare, più spesa securitaria e poi, e poi andare, eh, andare avanti. Nel mezzo tra la difficoltà sociale e questa realtà c'è la costruzione di un movimento che si, si sente anche come possibile classe dirigente ma costruisce un'alternativa come Gramsci, forse addirittura prima di lui vieni, pensava fosse del fronte unico, unificando il mondo del lavoro ad altri eh, soggetti sociali. Io credo che questa sia la prospettiva, la prospettiva dell'arena in cui ci troviamo e per quel che mi riguarda l'arena in cui ci troviamo, l'arena europea dove c'è una integrazione transnazionale del filiale di produzione, una integrazione transnazionale dei bilanci in bilanci finanziari in una condizione di questo genere io non credo che eh, l'uscita dall'euro sia immediatamente una, una risposta, credo che un progetto di unificazione europea dall'alto, dal lato del capitale si debba cominciare a ragionare con il linguaggio di una socialità diversa. D'altronde, eh, il movimento operaio è andato frammentato, cioè la classe operaia è andata frammentata, il modo del lavoro è andato frammentato, si è riunificato superando condizioni di debolezza, precarietà, eccetera. Non è che il ritorno della precarietà e delle difficoltà di organizzazione significhi che dobbiamo smettere, di provare a ricostruire con una volta un nuovo movimento del mondo del lavoro, non si chiamerà più il movimento operaio, ma il movimento del lavoro credo che succede.